Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia che penso ti aiuterà a pregare. Un bambino un giorno chiese al suo papà «Papà, perché tieni appeso al muro un bastone? A che ti serve?» Il papà si sedette, prese in braccio suo figlio e gli disse «Vedi figliolo, quando avevo più o meno la tua età, andai un giorno al lago con il mio nonno. Era una giornata molto fredda. Il nonno era ammalato, ma ci teneva tanto a stare con me e ad accompagnarmi. Mi raccomandò di non avvicinarmi troppo all'acqua dicendomi che era pericoloso. Io, purtroppo, non lo ascoltai. Appena mi fu possibile, di nascosto mi avvicinai quanto più potevo all'acqua. Purtroppo scivolai e vi caddi dentro, in un punto dove l'acqua era già alta. Il nonno mi sentì gridare. Accorse subito, non esitò ad entrare anche lui nell'acqua tendendo il suo bastone per prendermi. Con grande forza riuscì a tirarmi fuori dall'acqua ma purtroppo quello sforzo gli fu fatale. Ebbe un grave infarto e non si riuscì a riprendere. Purtroppo dopo pochi giorni morì. Vedi figliolo, quel bastone per me è tanto prezioso perché mi ricorda l'amore di mio nonno che pur di salvarmi non ha esitato a sacrificarsi. Vedete, così è in un certo senso il modo con cui noi cristiani guardiamo ad un altro legno, al legno della croce. Nella croce infatti non vediamo un segno di tortura, quanto piuttosto vi leggiamo il segno di un amore infinito, dell'amore di Dio che per noi, per me e per te, ha donato fino in fondo tutto se stesso. Ecco perché San Paolo diceva «Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me». Sì, soprattutto quando si affaccia lo sconforto, quando ti senti inadeguato, quando i sensi di colpa ti lacerano, quando ti senti inutile o pensi di non valer nulla, guarda la croce. Ricorda queste parole, Cristo ti ha amato e ha dato se stesso per te. Quanto valgo, quanto vali tu il sangue di Cristo! Dio ti considera tanto prezioso da donare tutta la sua vita per te. Ecco perché noi cristiani veneriamo quel legno, ci inginocchiamo davanti a quel legno. Per questo teniamo nelle nostre case una croce. Spesso la portiamo anche appesa al nostro collo per ricordare quanto Dio ci ama, come si ama, a chi dobbiamo guardare per amare anche noi senza stancarci. Che il buon Dio ti benedica.